Ciao a tutti. Oggi prepareremo la torta al cioccolato fondente con crema al mascarpone. Il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa. Gli ingredienti sono: farina di tipo 00, cioccolato fondente, burro, zucchero, uova, sale e cacao in polvere. Per la crema al mascarpone: mascarpone, zucchero a velo e panna montata. Diamo il via alla ricetta.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 Aggiungiamo il burro e lo facciamo sciogliere per 6 minuti, 50 gradi, velocità 2. Aggiungiamo la farina, lo zucchero le uova, il cacao e il sale ed azioniamo il bimbi per 50 secondi a velocità 5. Trasferire il composto in una teglia rettangolare rivestita con carta da forno. Cuocere in forno preriscaldato statico a 170 gradi per 30-35 minuti circa. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Nel frattempo prepariamo la crema al mascarpone. Posizioniamo la farfalla sulle lame, mettiamo lo zucchero a velo e il mascarpone. Ed azioniamo il bimbi per 30 secondi a velocità 2. Questa è la consistenza che deve avere il mascarpone. Aggiungiamo adesso la panna montata. Ed azioniamo il bimbi per altri 30 secondi a velocità 2. La crema al mascarpone è pronta, mettiamola da parte. Distribuiamo adesso la crema al mascarpone sulla base al cioccolato. E livelliamo bene. Tagliamola a quadrotti. Cospargiamola con cacao amaro e serviamo. Torta al cioccolato fondente con crema al mascarpone. Grazie e alla prossima ricetta!